Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella Pani e eh, mi trovo qui con Giovanna. Ciao Giovanna. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ci vuole lasciare la sua testimonianza sul percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze eh, di luce. Giovanna, com'è andata? Dimmi un po'. È andata veramente bene. Mm, io non sono in questo settore faccio tutt'altro, però mi è servito tantissimo, mi sta servendo veramente molto, perché ho capito uh, qual è l'importanza delle preghiere soprattutto la preghiera di questo arcangelo che da piccolini conosciamo, però magari non, non ci passano tante informazioni. E' certo. eh, questo modo di guarire queste guarigioni che si possono fare attraverso... Queste preghiere eh, attraverso questa, questa luce. E cosa ne pensi delle frequenze? Come le percepisci tu nelle mani? Nelle mani si percepisce un pizzicorino, un pizzicorino okay. forte, proprio come un'energia, un'energia che, che sta passando dentro di te ed è un tramite, proprio si sente a livello proprio fisico, fisiologico. E tu che beneficio hai avuto da queste frequenze personalmente? Ascolta, da quando faccio le preghiere tutti i giorni eh, e alle persone a cui ho fatto questa guarigione, anche a me stessa, ci sono stati dei cambiamenti, veramente dei cambiamenti positivi. Bene È una cosa che lì per lì... Mh, Magari no, no, non è facile a credere, però ti posso assicurare che se si fa è una cosa reale, aiuta veramente, le ca si cambiano le energie, le situazioni cambiano, ma quando meno te lo aspetti proprio le situazioni cambiano. Bene, quindi cambia anche mh, degli aspetti della vita che cambiano, giusto? Perché ovvio, ovvio. inizia a vibrare in un'energia un superiore. Quando si, entra, quando si entra nella vibrazione della luce, tutto attorno prende questa energia e si allontanano anche eh, le situazioni o le persone che Negative. non sono vicine alla luce. Sì. Esatto, spontaneamente quindi. Sì, in modo spontaneo. Bene. A che consiglieresti questo percorso, Giovanna? A chiunque, Mi ripeto, io non sono del settore. Quindi, a chiunque, a, un... a qualsiasi persona che mh, ha bisogno di guarire personalmente, ha bisogno di connettersi con il divino. E ha bisogno uno, di uno strumento okay, che, che ti dà delle, delle capacità ehm, proprio tramite l'arcangelo Michele, che altrimenti non avresti. Io ricordo che tu durante il percorso facevi delle facce che rimanevi sorpresa, affascinata e <ride> rientusiasta no, di questo lavoro, sì. vero? Perché è una cosa così semplice. Sì, è vero. E, non lo so, alle volte si, si, si immagina, no? che quando fai un corso eh, un po' devi studiare o devi avere delle, delle attinenze, o devi, devi fare un qualcosa di particolare. Invece è una cosa semplice. È una cosa semplice certo. che, però, senza il corso tu non la sapevi fare, giusto? Certo, certo. una cosa semplice che senza tu... queste emozioni. Certo. No, non le conoscevo. Ecco, non certo. le conoscevo Certo, quindi è semplice Lo, potrebbero fare, lo potrebbe fare chiunque Chiunque chiunque. Bene. Bene Io ti ringrazio Grazie per la tua testimonianza eh, Veramente è preziosa eh, Ti saluto e ti auguro di usare Questo dono meraviglioso Per aiutare il maggior numero di persone possibile sì. Cara giovane. Ti ringrazio, grazie, grazie a mille, terzella. un bacione grande, grande ciao ciao, ciao. ciao, ciao.